Oggi ci ritroviamo qua per un nuovo video che farà parte di una serie di video Allora, prima di tutto saranno dei video molto brevi Questo video, essendo il primo video, sarà un pochino più lungo perché spiegherò quello che farò in questa serie di video che non so ancora come chiamerò Però l'idea è principalmente questa Le persone mi hanno detto che quando parlo di cose magari burocratiche, cose pratiche Emma? tra quella che... Stai tendendo che c'è la piastra quando parlo di cose burocratiche, cose pratiche, tutte queste genere di cose di, del Canada, ehm, magari metto troppe informazioni in un unico video. Quindi ehm, ho pensato di mettere meno informazioni, ovvero parlare solo magari di una cosa in un video, fare dei video magari cortissimi. Eh, in questo caso vi dovete beccare eh, più video, però video più corti. Quindi a mio parere no, non ci provare nemmeno a saltare eh, ma non ci provare nemmeno che mi sbatti la fotocamera. Quindi, eh, scusate. C'è cioè, Emma, che eh, da quando l'ho portata in Canada è diventata affettuosa fino al limite e mi segue ovunque. Allora, ehm, quindi, questo è ciò: è quello che farò principalmente. Quindi, cercherò di toccare qualsiasi argomento, dalla burocrazia, dal volo, dal cercare casa, dall'università e tutte queste cose qua del quale io ho già parlato su questo canale, uh, quindi se andate nella descrizione qua sotto trovate uh, prima di tutto trovate Instagram e Twitter, mi trovate là, uh, se volete seguirmi, se volete avere più giornalmente uso tantissimo sia Twitter che Instagram, uh, però so che molti non usano Twitter, quindi mi trovate su Instagram e ci sono le playlist, quelle playlist sono le playlist più importanti che io ho, diciamo, quelle più uh, con più informazioni, o comunque le playlist più importanti. Um, e in quelle playlist ci sono due playlist importanti, ovvero um, My Life in Canada, se non mi sbaglio, uh, e, e prima di partire per il Canada, um, due playlist del genere. Magari questi video cercherò di metterli o in quelle due playlist o farò una playlist a parte. Però in quelle due playlist trovate video su questi argomenti, quindi se volete andare a recuperarvi dei vecchi video, sono là, eh, li trovate là, però eh, cercherò appunto di fare dei video più brevi e stiamo già fallendo miseramente. Il primo video parlerà brevemente della burocrazia. Allora, io ricevo spesso tantissime tantissime domande su Instagram, Uh, o qua anche qua su youtube sul come posso andare in canada come faccio a fare questo come faccio a fare questo allora ragazzi uh, devo cioè ho ripetuto sempre la stessa cosa ovvero io sono venuta come studente per me le cose sono, sono state molto diverse e anche dopo aver finito gli studi per un eventuale permesso di lavoro per me le cose sono state completamente diverse da una persona che vuole venire qua solo per lavorare o venire qua uh non lo so, a fare un'altra cosa, andare a studiare in un'altra regione. Oggi non parliamo di come trovare l'università, cosa fare, oggi parliamo di burocrazia e cercherò di farla in maniera meno noiosa possibile, ovvero la burocrazia. Quello che è importantissimo fare è andare sul sito dell'immigrazione del, oh, del Canada, il sito dell'immigrazione del Canada, vi lascerò il link del sito dell'immigrazione del Canada qua sotto, sarà la primissima cosa che vedrete. Quel sito è oro. Se volete partire per il Canada, che sia come studente, che sia come lavoratore, che sia come lavoratore stagionale, eh, che sia come stage, che sia come qualsiasi cosa, trovate tutto là. Il sito è fatto veramente bene, le informazioni si trovano, basta leggere, basta avere pazienza, perché io purtroppo non posso sapere il caso di ogni persona. Quindi vi consiglio vivamente, se siete interessati a un'eventuale qualsiasi cosa volete venire a fare in Canada, se volete fare i turisti non vi serve niente, dovete, fa dovete solo fare l'ETA, che si fa anche 24 ore prima del volo, è una cosa che costa 7 euro, si chiama ETA, come ESTA per gli Stati Uniti, ma è ETA. E quello vi permette di entrare in Canada come turista. Uh, come turista potete stare tre mesi se non mi sbaglio, se invece lo dovete venire a lavorare o a studiare le cose sono più complicate. Infatti uh, per la questione studio io sono più informata, però uh, magari lo farò in un prossimo video, cercherò questi video che siano crono cronologici, del tipo andare a leggere il sito, informarsi su questo, informarsi su questo e cercherò di farli in maniera che sia cronologico fino al vostro arrivo in Canada. Quindi spero che questi video vi saranno utili, come vi ho già detto cercherò di fare video molto molto brevi, molto molto molto brevi, se avete domande, come vi ho già detto, ci sono tante cose che ripeterò dei vecchi video, quindi se siete persone che mi seguite da tanto, magari queste cose non vi interessano, vi annoieranno a morte, eh, mi dispiace tanto, però eh, molte persone mi hanno chiesto di fare questi video dove vi spiego meglio e più breve... Il, il che è un po' difficile perché effettivamente è difficile spiegare tutte queste cose in video brevi io cercherò di fare del mio meglio però vi troverete veramente tantissimi video su questi argomenti che magari alla gente non fregherà niente quindi ehm, su questo primo video ovvero il sito dell'immigrazione quello sarà il vostro migliore amico nel prossimo video parleremo di eventuali visti e di eventuali visto studenti perché su quello io sono più informata Uh, quindi se volete seguire questa serie di video farò magari una playlist a parte così sapete che sono video, i video più corti uh, cercherò di pubblicarli, comunque non è che li pubblicherò uno al giorno <ride> siete pazienti che devo anche, devo anche cambiare il computer quindi non, non so se riuscirò ad, a stare dietro um, quindi questo primo video lo chiudo qua uh, non dico che vi sia stato utilissimo però vi giuro che eh, leggere il sito dell'immigrazione vi aiuterà tanto, tanto, tanto, tanto. E noi ci vediamo nel prossimo video e ciao!